Ok ragazzi ci stiamo dirigendo nella zona di Lazy Lake per tentare la sfida di oggi che se trovo Una chest leggendaria Il video finisce, vabbè la chest leggendaria ragazzi sapete Cosa sono quindi è inutile che me le metta a spiegare Le chest in cui trovi armi uh, epiche e leggendarie. vabbè l'ho spiegato, comunque tralasciando Questa cosa, io volevo dirvi ragazzi che io la sfida L'avevo già provata, Aia, Mi ha fatto un po' male ma va bene, uh, la ricarico Magari, non lo so, su, su TikTok su, su un social del genere, quindi mi raccomando Ragazzi seguitemi anche su TikTok Che ci fa piacere, lo trovate in descrizione Tutti i miei social, tra cui tra la Altro anche il sito Viola dove faccio Streaming ragazzi ogni sera Startiamo intorno alle 8 e mezza 9 Quindi ragazzi se volete aggiungervi giochiamo a Fortnite assieme e tanti altri Giochi ragazzi facendo zone war Qualche volta facciamo anche gang game insomma ragazzi Vi aspetto ci possiamo divertire davvero Molto assieme rip per te man Scusami questo però mi interessa E ragazzi dobbiamo stare attenti alle... alle chest. io comunque voglio giocare normalmente Non voglio evitarle le chest. Magari più verso la fine del game però Per ora ragazzi sono necessarie perché ci servono tra l'altro scudi Scudi che sto vedendo Il gioco non è molto propenso a darci Oh niente raga ma è scandaloso Dai siamo a 3-4 chest prese A parte che si stanno fightando C'è cioè un po' di gente a Ah finalmente scudi piccoli Ok Ok Beviamoci un po' questi scudetti Tra l'altro sta skin gratis del PSN È veramente molto molto carina ragazzi Oh è andato via Prego prego Per coca è un euro Preoccupate signora Offerta del giorno buona Eppure io avrei accettato Un'offerta del genere Raga per coca è un euro cioè. Qui pure salutato. Potrebbe darsi che in zona Potrebbe essere qualcuno. No idea, guys. Oh, ma questi sono proprio aspirapolvere. Mamma mia. Oh, non hanno lasciato una chest Scandalosi, va bene. Ok, andiamocene, raga. Carichiamo tutto. Veramente non posso aver fatto così schifo Ah sta arrivando qualcun altro Agente Elite man va bene L'agente Elite ce l'ho pure io tranquillo Quindi non un'idea che te sbatti frate Questo è un simpaticone che si crede molto forte Vai vai man tranquillo tranquillo vai Guarda allora vi spiego ragazzi Questo è semplicemente un tipo che si crede un figo Ma non sa giocare seriamente Cioè si fa chiudere veramente Cioè si fa bloccare da cose veramente stupide Veramente da cose stupidissime Io non so tu come non sia ancora morto Guarda sul serio fra Molto scandaloso Ecco fatto Semplice Cioè dico ma, ma come giochi fra Tutto figo tutto editare Frate Gioca cioè non è difficile, le zone war mi hanno insegnato qualcosa Tutte le zone war che sto facendo con voi ragazzi, con voi fan ragazzi ogni sera in live mi stanno insegnando qualcosa Grazie a tutti Mi raccomando sempre nel sito viola in descrizione potete iniziare a seguirmi così ci becchiamo ogni sera per giocare insieme. Sì, basta con le marchette, ok? Vediamo se qui trovo qualche chest ragazzi, epica, no eh Questa è una chest epica? Mamma mia che panico, sembrava di sì Vabbè, eh, qui invece non ci stanno Ok, per un secondo ero convinto Che quella fosse una cesta epica Mi stavo già dicendo no rip Perché l'ho guardata Di uh, agency Ci diamo una, una controllatina, che dite? Di uh, agency una controllatina non fa mai male Ah ma c'è qualcuno, ecco Infatti sentivo qualcuno che camminava Che sparava Bravo, te le sei lanciate da solo Wow fra, è veramente un pro player, fatelo dire. Mamma mia. Oh oh, però la granata non so dov'è. Ok. Fatemi risalire che sta arrivando qualcun altro. Non voglio stare in low ground quando questa, Questo tipo arriverà. No, no, non sono in low ground. E si è messo sulla mia testa. Mm, che cosa divertente. Ah, ma quanta gente ci sta? Ciao elicottero. Ah, la safe, la safe, la safe. La safe, la safe. Ah, bello. <ride> Niente, ok. Ok, bello stare nell'angolo di The Agency chiuso dalla safe. Cado perché The Agency avrei dovuto dare una controllatina migliore, specialmente per vedere se stava ancora la drum gun. O una minigun, lo sapete che io sono innamorato della minigun. Però ok, va bene, non fa nulla. Ah, minigun! Che cosa divertente! Mamma mia, come sei divertente. Vabbè, facciamo stare. Eh, vabbè, que questa... Eh, vabbè, questo ci aveva... È una miseria, fra, come sei morto non lo so manchio. Se ci avevi vista roba, cioè, saresti dovuto essere, non lo so, ninja E dovrebbe starci pure qua due chest normali, quasi quasi, ce li apriamo, che dite? O ci andiamo a fare da prima questi? Ma che ci frega, ragazzi, sinceramente No! Ok che la kill era tua, ok che la kill era tua, ma questa è infamia, fra Questa è proprio infamia Vabbè, fra, ciao Cioè si sei fatto eliminare da io che stavo al piano terra sparando, spammandoti con una minica E fatemi vedere invece qua sotto Niente Vabbè c'è pure anche questa normale Strano che non ho trovato le leggendarie, eh? Strano veramente Questa pure è normale Eh. Ma l'RNG ci sta aiutando in questa sfida Va bene ho due jump ragazzi la devo utilizzare Non voglio subire danni perché non voglio sprecare flop Un'altra cesta normale Oh niente raga niente ci sta a provare con tutto il cuore, niente proprio Oh, oh, questo mi serve però Io ci ho messo il mio per trovarla ci Possiamo ancora trovarla a Pleasant se proprio nessuno l'ha presa, eh Voglio dire Vale anche se l'hanno già aperta Cioè se io la vedo e sta già aperta E comunque trovarla Però io ho seri dubbi che non la troveremo manco aperta Vediamo un po', raga Devo un attimo capire come e dove si stanno fightando Là sopra l'ho visto, il tipo Ah, però c'è un altro là sotto Sta a falognore. ah, sta lasciando Feitare, ho capito, ma no Ma è entrato nel palazzo, che noi. Poi penso agli altri, dai Vabbè, con la minigun è facile Con la minigun è molto più facile Oh, dove cavolo è uscito quest'altro? Ma cosa? Ma dov'è, dov'eri? Dove sei... Non ti avevo manco sentito Ma mica era quello che ho visto sotto, perché io prima avevo visto Un tipo, Oh oh, oh, oh No, no, non era lui, non era lui, non era lui Questa mi è piaciuta, frate. questa mi è piaciuta Doveva andare così, lì. Doveva andare così, lì! Fratelli, dove andare così Aia ah, yeah. Infami Stavo vedendo se c'erano Stavo vedendo se ci fossero trappole Ma non, non ha senso questa cosa Perché non ci sono più le trappole Ma perché sono tornato in Season 6 di testa? Qua pure è un'altra cesta normale Non è epica Adesso allora, siamo Fort Gamer. Siamo troppo forti gamer Ora oh, arriva una cecchinata nella tempia destra E ci divertiamo Andiamo in safe dai che siamo ancora in 5 eh? Non posso giocarmela in maniera gnorri Devo stare attento raga. Ho visto un'altra cesta normale che è questa Qui no raga oh niente niente cesta C'è poco da fa mm, sh, Tutti zitti Tutti zitti Questo come ti lasero Madonna questo Ora oh, ci divertiamo raga. Nooo! Vabbè, l'ho sbagliata io, RIP. Bella, fra. Sto qua comunque, sì. Inutile che vieni col rampino, tanto sto qua. Questo tipo è inutile prendersi la ground, tanto mi sale. Ah, infatti. Porca miseria. A parte che abbiamo un cecchino alle spalle. Cosa non molto divertente. Ok, però, mamma mia, ragazzi. Ma che ho pista cosa. Cioè, ma veramente? Ma perché non la nerfano? Io ora la sto utilizzando, quindi starei dicendo forte, ma che stia a dire? Sì, ok, però, raga, dai... Ma dello scandalo sta cosa Aspettate che devo... Voglio portarmelo il rampino Con cosa me lo levo? Con questo? Dai facciamo così Non mi interessa Non, non voglio giocare veramente come sto giocando Non, non fa niente Me la devo, ragazzi Vincerei sicuramente la partita con quella la... Go... Non fa niente diamo, diamo un po' di brio diamo, diamo un po' di brio Perché veramente non si può fare. Prego prego Per coca un euro Per coca un euro di Gamer arriva Con la per coca un euro Attenzione Offerta inaudibile Offerta in... Non significa niente inaudibile co co co co Un neologismo Sto inventando le parole ragazzi Incredibile Incredibile. No dai, se c'è qualcuno che si sta curando. No, no, no, dai. Eh, vabbè, brava, bella per te. Oh, oh. È sto settata. È sto settata. Chi l'ha detto di farmelo? Dai, che ha poca vita, dai, che ha poca vita. Se ne è andata apposta. Se è andata apposta perché ha poca vita. Ma è andato in safe. Uh, è andato in safe. Bella per te, dude. Ok. Let's enjoy! Non mi sparare, non mi sparare. Non mi sparare. Non mi sparare. Mi sta sparando. Sì, ragazzi, mi sta sparando. Oh, eh, vabbè, prova il no-scoop addirittura. Mamma mia, fra. Ma che sei? Ma che vuoi fare? Ma che vuoi fare? È arrivato ninja. Mi uh, posso portare a casa un game dignitoso. Dignitoso con 13 kill, non male. Singolo pubblica, eh, sia chiaro, eh. Quindi, cioè, lascia un po' il tempo che trova. Però dignitoso. Il problema è che non ho sparapende, non ho flopper, quindi non posso neanche provare a giocare di, di resistenza. Devo andare e basta. Devo sgobbare, raga, devo sgobbare. Il rampino in questo caso non rimpiango di averlo preso Perché è stato essenziale Mi sarei ritrovato in un bruttissimo low ground se non l'avessi preso Devo solo stare attento se lui magari si prende una un piccolo spot dove spararmi senza che me ne accorga È il problema maggiore perché c'è il bar Lo devo per forza sparare perché ho 90 di vita e non ho cure Quindi capito sarò costretto per forza a spararlo Vediamo che fa Ok so la box in cui è La box in cui è la so Madonna, pensavo di essere morto. Oh, GG. Ok, va bene, ragazzi. Altra partita per cercare la chest. Se trovo una chest leggendaria, il video finisce. Non credo che ci sarà il pericolo, in realtà, di trovare. No, mi stai. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non è possibile.